Ti sei mai chiesto che cos'è questa SEO? Magari ne hai sentito parlare in diversi siti o forum. Però in questo video vorrei mostrarti e spiegarti esattamente che cosa si intende per SEO e come può essere utile anche alla tua attività per portarti una visibilità maggiore. L'acronimo SEO significa semplicemente Search Engine Optimization. Questo significa ottimizzazione dei motori di ricerca, cioè fare in modo che il tuo sito sia comprensibile per i motori di ricerca come Google, MSN, Bing o Yahoo. L'obiettivo di queste pratiche delle pratiche della SEO è appunto informare e rendere più semplice da comprendere il contenuto del tuo sito ai motori di ricerca, quindi Google riuscirà appena vedrà il tuo sito a capire di che cosa parla e in particolare di che cosa parla ogni singola pagina pubblicata nel tuo sito. Grazie a questo Google potrà decidere di premiarti, dato che il tuo sito è così comprensibile e è così semplice da capire. E per premiarti ti porterà più in alto rispetto a tanti altri risultati che magari non utilizzano queste pratiche. Oppure le utilizzano ma nel modo sbagliato. Nei prossimi video ti mostrerò esattamente cosa fare e come farlo per essere efficace e utilizzare al meglio questa SEO. Google deve capire di cosa parla il tuo sito per farti comparire nelle sue ricerche infatti in base alla ricerca noterai che ci sono diversi risultati che trattano proprio quell'argomento ma per lui essendo una macchina non è poi così facile quindi dobbiamo fare in modo di aiutarlo a capire meglio il contenuto di una pagina se google capirà che per una determinata ricerca la tua pagina è perfetta, è perfettamente correlata e pertinente, allora deciderai di mostrarla subito ai visitatori in modo che loro trovino esattamente ciò che stavano cercando. Questo è l'obiettivo dei motori di ricerca. Per riuscirci Google vuole alcuni piccoli aiuti per identificare esattamente qual è argomento che tratta il tuo sito e se riuscirai ad aiutarlo sicuramente ti premierà. SEO significa inserire questi aiuti nelle pagine del tuo sito. Google, come del resto le persone, ragiona per ricerche dette anche parole chiave. Quando infatti vai su Google o su qualsiasi motore di ricerca, digiti per esempio tavolino da bar oppure camera di commercio e ti aspetti di ottenere dei risultati che portino a siti a tema con la ricerca che hai effettuato. Queste ricerche si chiamano appunto parole chiave oppure in inglese keyword. L'obiettivo della SEO è far comparire in alto il tuo sito rispetto ad altre persone, altri risultati, quando una persona fa una ricerca oppure inserisce delle parole chiave su Google. Ti ripeto, l'obiettivo di tutto questo mese e quindi della SEO è riuscire a portare il tuo sito in posizioni più alte rispetto ai tuoi concorrenti. Se il tuo sito compare in prima posizione, oppure in decima posizione, ti assicuro che fa un'enorme differenza. Infatti, se nel primo risultato entrano 50 persone al giorno, nel decimo probabilmente ne entrano solo 5. Infatti, prova ad avere una rappresentazione grafica di una ricerca di Google. Sai che ci sono 10 risultati. E quando fai una ricerca se ci pensi di solito clicchi sempre sul primo sul secondo sul terzo oppure se non trovi nulla di veramente pertinente potrai anche scorrere e andare in basso se la pagina del tuo sito per una determinata parola chiave si trova addirittura in seconda pagina in terza o in decima pagina sicuramente nessuno andrà fino a quella posizione per cercare il tuo risultato si stancherà prima oppure cliccherà su risultati di altri concorrenti quindi capisci perfettamente che è fondamentale comparire in alto e stare nelle prime posizioni ma non basta le prime posizioni infatti dalla prima alla decima posizione c'è una differenza gigantesca parliamo che nella prima posizione, addirittura in alcuni settori o per alcune ricerche può generare un traffico del 30%. Quindi il primo risultato si prende 30 persone, mentre l'ultimo risultato se ne può prendere 2. Ogni posizione ha una determinata percentuale di click e questa percentuale varia da alcuni fattori come ciò che ha scritto, la lunghezza del testo, il settore, l'argomento e altre variabili. Ti rendi conto di quanto è importante stare in alto? Infatti non basta stare in prima pagina, ma è fondamentale proprio essere nelle prime posizioni e se possibile addirittura nella prima. Inserire gli aiuti, ossia applicare le tecniche della SEO, per aiutare Google a capire meglio di cosa tratta il tuo sito, fa davvero la differenza. Per esempio, nell'immagine che stai vedendo, correlata a una ricerca sulla salute, noti che nelle prime posizioni ci sono proprio siti famosi, importanti. Tutti questi siti hanno applicato strategie di SEO per comparire così in alto, infatti parliamo di un sito del governo, il Corriere.it e wikipedia. Per cui adesso hai capito quanto è fondamentale applicare tecniche di SEO per comparire in alto, per attirare più persone e quindi per avere potenziali clienti. Nei prossimi video scoprirai quali sono questi aiuti e come puoi inserirli anche tu nel tuo sito. Infatti non basta avere un sito o una pagina per ottenere visitatori e persone che vedono i tuoi servizi. Avere un sito è sostanzialmente inutile se poi non viene promosso o non vengono applicate delle strategie di SEO. In questo mese vorrei proprio spiegarti e mostrarti nel dettaglio come puoi fare anche tu per riuscire a portare più in alto il tuo sito ed essere più visibile e ottenere nuovi visitatori reali che vedano i tuoi servizi. In questo video hai visto quanto è importante fare SEO. È importantissimo applicare una strategia del genere per essere visibile e attirare nuovi potenziali clienti sul tuo sito.